Bello a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Secondo episodio di questa serie: ragazzuoli: ho molte notizie buone per voi. Partendo dal fatto che... prima di tutto voi direte, ma dov'è che ti trovi di preciso? Cioè, nel senso, eravamo nel ghiaccio, eravamo in un'isola con un palo di legno eh, Sì raga, diciamo che mi sono spostato un secondo Vi ho già spoilerato una cosa Come potete vedere noi eravamo prima lì in quel posticino, in quell'isolotto Mi sono un po' spostato con la barca E mi sono diretto verso questo posto che diciamo era un po' più abitabile Si può dire? Ecco come potete vedere raga mi sono già fatto una base una, una base minima Però dai ci sta Vedete Qui ancora per esempio c'è da metterci il vetro Come potete vedere sono il posto è veramente Zing. figo Quindi Secondo me ci sta Oh my god Oh my god Attenzione In live Tutto in live raga Te levati Il mercante live raga Il mercante live Onesto onesto ci sta Bella Altro raga, uno bianco e uno Marroncino, e eh, giallognolo. E Però, però, fatti vedere, no? Faccia a faccia, no? Che dici? Comunque raga, di novità ce ne sono poche Ma molto, molto, molto interessanti Oltre al nostro mercante, raga Ho iniziato a sistemare qui tutte le cose Potete vedere che ho messo tutti, tutti i blocchi Cioè tutti i materiali, perché altro il cibo, la barca La cipolla e, e devo a tutti i blocchi, va bene? E direte, Davide come cavolo hai fatto? Prendo tutta questa pietra Ho iniziato degli scavi, esatto ragazzuoli, ho iniziato degli scavi Volevo vedere di riuscire a trovare una caverna O Insomma all'inizio volevo tro trovare un po' di ferro per iniziare a fare un'armatura Ma ad un certo punto ragazzi mi sono ritrovato davanti questa cosa qua Ora ve la faccio subito vedere mi son fermato subito raga, non sono andato assolutissimamente avanti Eccola qua Ho tratto della lava, come potete vedere Stavo scendendo, sentivo il rumore di lava raga E mi sono accorto che qua Ma che cazzo No no raga non ci credo, non è fatto apposta ve lo giuro Non è fatta apposta, cristo dio C'è anche del ferro, buono raga il ferro Anche perché non posso prendere i diamanti Madò Raga, si era fatta apposta, a quest'ora mi ero già fatto il piccone di ferro, ve lo giuro. Quindi, raga, gg, ma quanti poi? Uno, due, tre, buonissimo. Bene, bene, raga, tre. Eh, allora, io, raga, io aspetterei a prendere questi diamanti, perché vorrei un po' sentire i vostri pareri. Eh, se li dobbiamo prendere subito, se bisogna aspettare un po' di tempo per farci il, il piccone con fortuna, se si troverà ovviamente, perché è molto molto complicato... Comunque, raga, ditemi voi se bisogna prenderli o meno. Io intanto, siccome ho trovato anche un po' di ferro... Ecco, si, si sale da qui, vedi. Uno, due, tre. Perfetto. Ho trovato anche un po' di ferro. Io, raga, mi ci andrei a fare. Guardiamo quante ne ho. Sei. Mm, potrei farmici subito un bel piccone di ferro. E poi guardiamo se ci, esce, se ci esce anche una spada oppure un pezzo di armatura, ma non credo. Intanto, raga, volevo ringraziare eh, Andrea... Andrea008 che mi ha consigliato di fare un tempio per gli abbonati e per gli iscritti E state tranquilli raga che lo farò sicuramente E solamente che adesso raga non so perché mi mancano ovviamente un botto di materiali Quindi ancora è troppo presto per iniziare a farlo Comunque raga per qualsiasi consiglio mi, mi, voi mi vorreste dare Scrivete qualsiasi commento raga, qualsiasi commento vi venga in mente Qualsiasi consiglio semmai ecco allora, facciamoci i nostri. No, mi servono degli stick. Se magari riesco. Perfetto, spada piccone fatti. Adesso, raga, vorrei oltre che uccidere questo suino. Grazie della carne. Vorrei andare a vedere se quel quello scheletro laggiù in fondo ci droppasse. Magari un pezzo di armatura. Avevo visto uno scheletro in lontananza qui. Con un'armatura fatta completamente d'oro. Chissà se è despawnato. Ok, penso proprio sia desfaunato Oppure no E invece no Madonna Oh shit Oh uh, attenzione Primo arco della serie Ci sta raga l'arco ci sta Ci può servire in effetti Il carbone non fa mai male raga lo prendiamo E qui un, innanzitutto c'è un'altra caverna Molto molto grande Oh shit raga Veramente troppo troppo grande forse Ok, te no... voi non siete simpatici per nulla, devo dire la verità Voi due non siete simpatici, non poco, proprio per nulla Per nurla, ho detto Una alla volta forse riesco Uno fatto Ok, vieni qua No! Raga, ma cosa mi vuol dire? Ma che c'è uno spawner? Che mi significa questo? Vabbè. Per non saper leggere né scrivere, raga, io mi prendo il nostro carbone. Fuck, mi ha fatto prendere un colpo, mortacci sua. Ma io non lo so, guarda. Sto Minecraft mi, mi vuole proprio male no. no No No, no, no Non voglio farti male Te lo giuro, guarda, te lo giuro Siamo amici, eh, Enderman, non mi raccomando Volevo solamente prendere il mio ferro Raga, ci serve Almeno un'armatura, se vogliamo andare avanti Nella serie ci serve La prima ovviamente la faremo di ferro, raga Anche perché non penso riusciremo a far prenderla e a crearla subito di diamante oh eccolo qua il nostro mercante finalmente ce l'hai fatta a, a ridiventare visibile eri tutto trasparente mortacci tua no dai non ti voglio uccidere sei bravo amico resti qua comunque raga, abbiamo preso un bel po' di ferro eh? devo dire la verità abbiamo preso un bel po' di ferro inizieremo anche presto a fare un po' di farm tra l'altro la prima sicuramente sarà la farm di pesca dovrò guardare un po' di un po' di tutorial perché è di... cioè non mi ricordo quasi per niente di come si faccia una farm di, di pesca anche perché è, viene fixata praticamente ogni patch scarpetti fatti sempre di ferro aspettiamo che finiscono anzi forse un secchio lo sai che me lo faccio? no forse no dai comunque ma quante cose nuove che non ho mai visto ganze, ganze calderone ma no, il calderone c'era Qui, questo qui è nuovo, non l'avevo mai visto Bello, bello, mi piace Dicevo, aspettiamo che eh, si, si cuocino anche quegli altri due o ah, tre pezzettini di ferro Vediamo se riusciamo a farci anche, che ne so, l'elmetto Ci potrebbe stare, ma sì, dai E intanto io direi di tornare indietro Non so perché così vado a giro Ma io ho una missione da compiere, raga Vi ho fatto vedere la caverna e questa caverna bisogna espugnarla da tutti i mali Quindi andiamo a esplorare la nostra caverna Let's go Eccoci qua Cerchiamo di non cadere nella lava Magari Cerchiamo di non morire subito al secco Oh my god wow! No raga No non, non ci credo Cioè non ci credo non ci credo mai Altri fucking diamanti Ma siamo seri Ok pietra rossa Buono nuovo minerale Onesto ma Andiamo subito a Prendere ovviamente Prima però Controlliamo tutto per bene Ok cerchiamo di Madonna ma questo è proprio un lago raga Ovviamente, raga, mi dovrete dire ancora se. No! No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Non voglio morire. Grazie, sto bene così. Stavo per dire. Dovete dirmi voi nei commenti se bisogna prenderli. Anzi, se dovrò prenderli subito. O se dovrò aspettare un piccone, magari con fortuna, per vedere se riuscirò ad accumularli magari un po' di più. A voi la scelta, raga, a voi la scelta. Anche perché vi ricordo che se metto. Se devo, se devo utilizzarlo con, con un piccone, con fortuna, raga, lo dovrò mettere per forza in un piccone di ferro. Quindi, non lo so. Scegliete. Ok, qui si allarga. Bella, mi piace questa caverna, raga. Mi gusta, mi gusta. Mi piace, mi piazza proprio. Vedi, vedi, qui fa giretto, madonna, ragazzi. Ok, niente, raga. Era un vicolo cieco gigantesco, praticamente. Un super mega vicolo cieco. Torniamo indietro, va. Ui, oh, sono belli questi diamanti. Guarda, guarda, guarda, Lezzo, proprio Lezzo. Andiamo a prendere i nostri ferri già e niente. Quindi guardiamo se riusciamo a farci un po' di armatura. Un po' di armatura in più, dai, non ci sta. Vediamo quanto è buggato. Dai, menz, menz, menz, menz, menz, menz, menz. Ok, basta. Oh, ma quanta gente che c'è a farci compagnia. Quanta ce n'è, raga, quanta Sono proprio felice, sì Madonna Il nome di questa serie Viacce, yeah, yeah, viacce No, no, no, non esplodere, non esplodere Non esplodere Non devi esplodere Ma questo si già affogato Ma questo si è già affogato What? What the... Grazie, grazie, grazie, grazie <ride> Grazie, bro è diventato affogato e mi ha. Quello cosa cos'ha in mano? Ah, ok. Ha una conchiglia. È diventato affogato e mi ha lasciato il caschetto. Anzi, guarda, me lo metto proprio subito. Ecco fatto, grazie mille, fra, del regalino. Non dovevi. Ok, Manca... Manca... mancate voi due, dai. Oh, grazie anche della conchiglia. <ride> Quanto sono gentili, raga. Quanto sono gentili. intanto, raga, livello 10. GG. Livello 10. Suino. Suino. Suino. Suino. Suino via. E va bene, raga, ci sta. Facciamo sì, raga. Iniziamo a farci un orticello. E... Per avere un po' di cibo, magari, di scorta, direi. Facciamocelo qua, va. No. Vuoi grano? Vuoi questo? O vieni da me? Vieni da me se vuoi questo. Niente. Vieni, vieni. Ma se ti seguo come lo dai, giusto? Sì, sì, sì, vieni, vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, te lo do. Vieni. Cos'è quel posto brutto? Non mi piace. Eh, questo posto? Questo posto qui è, è un bello è un bello posto. Vieni, vieni. Ok, mi figa, ti qua Vieni, vieni. Andiamo, chiccioppame. Hey, hey. Madonna, ragazzi. Ma guardate, raga, che gli faccio a questa porella. <ride> <ride> Brava. Brava. Scendi. Mens. Lezzo. lezzo, Lezzo proprio, lezzo. Che cazzo fai, Buddha? Madonna. Una... Madonna. Ok, basta, raga, bisogna fare... Ecco. Ah! Fail. Devo essere veloce. lo no, scappa. Benzo. Guarda, guarda. E volevi. Guarda. Madonna, guarda, guarda che salta. Madonna, ragazzi. Guarda, guarda. Lezzo, guarda, guarda Sì, comunque mi servono Faccio o no? Cristo Dio Sì, dai, orto, diciamo, fatto Possiamo dire? Ok, adesso mancherebbe solamente un po' di recinto, Ma, ragazzuoli, lo andremo a fare Nel prossimo episodio Andiamo prima a vedere se, se riusciamo a farci Altri pezzi dell'armatura Ok, magari non con il vetro Perfetto, raga, 19 Credo di farceli tutti Uno, due Ottimo raga, ottimo Armatura completata con il caschetto d'oro del nostro zombie che Ci ha regalato Fatemi uscire se no spacco tutto Spacco qualcosa sicuramente E dai chiudi Ok ragazzuoli. Per questo episodio, per il secondo episodio di Minecraft È tutto, abbiamo trovato un botto di diamanti Dovete scrivermi qua sotto voi nei commenti se le dobbiamo prendere Anzi le dovrò prendere ora, quindi subito O se no si dovrà aspettare il piccone con fortuna Mi raccomando raga Arriviamo almeno a 55 like raga, per ogni episodio 5, li 5 like di più E se ancora avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella E condividete il video con tutti i vostri amici Cerchiamo di far appassionare tutti i vostri amici, compresi voi, a questa serie di Minecraft Perché più siamo e più ovviamente episodi porterò Noi ci becchiamo presto, magari in live, oppure in un altro video di Minecraft o su Fortnite Bella bella raga, bella bella bella bella Mens, mens, mens, mens